Ciao, mi chiamo Denis, in questo video ti spiegherò come ricevere assistenza remota sul tuo computer con un programma semplice e semplice da utilizzare, AnyDesk. Possiamo scaricare gratuitamente questo programma aprendo Google Chrome o Mozilla Firefox e scrivendo sulla barra degli indirizzi anydesk.com per poi premere invio. Su questo sito troveremo un bel rettangolone verde per il download gratuito basterà cliccare con il mouse per farlo partire in un attimo è scaricato non ci resta ora che aprire il download ed eseguire il programma troveremo una finestrella a sinistra in poco tempo attraverso la connessione a internet in questa finestra appariranno dei numerini sono quelli che dovrai comunicare al tuo tecnico di fiducia per farlo entrare nel tuo computer Entriamo ora un attimo nel computer della persona che ci sta dando assistenza per vedere cosa succede. Il tecnico dovrà scrivere i numeri che gli hai dato in una tabella che si trova al centro del programma. Poi dovrà premere invio ed attendere il tuo permesso per prendere i comandi del tuo PC. Dare l'autorizzazione è molto facile. Basta cliccare sul rettangolino verde accettare ed eventualmente consentire l'accesso anche cliccando qui. Adesso il tuo tecnico di riferimento potrà sguazzare dentro al computer e fare delle operazioni avanzate senza il bisogno di passare per estenuanti descrizioni telefoniche. Spero con questo video di esserti stato d'aiuto. Se hai delle domande ti invito a scriverle qua sotto nei commenti e se ti iscrivi al canale ci vediamo alla prossima. Ciao!